Bene, eh, oggi vi accolgo in una veste un po' diversa, un po' particolare, non dietro al mixer in realtà per parlare di musica o forse sì, mm, non lo so, ci devo pensare, no, in realtà eh, mi ha fatto piacere, mi fa piacere ricevere i vostri commenti dopo le trasmissioni che facciamo sui vinili e, e soprattutto quando magari anche voi mi parlate di musica, eh, di quello che pensate del, della musica, dei brani, dei vinili, delle copertine, un po' come ha fatto Mauro e infatti volevo rispondere a Mauro e ho detto vabbè ma sai che ce lo faccio anche in video perché volevo fargli anche vedere una cosa qui della radio quindi eh, in questo momento sono al di qua del bancone e del mixer dove normalmente si, si siedono gli ospiti no, non è che c'è sempre tutto questo casino eh, ma che in questo periodo di emergenza abbiamo deciso un po' di rimettere a posto qualche cosa che magari col tempo si era un po' eh, logorato, sgualcito, un po' come i vinili e le copertine alla fine è eh, tutto, tutto eh, alla fine un cerchio e tutto si chiude e, e poi insomma questa esigenza di eh, sanificare visto che poi tra poco ripartiremo tutti quanti tant'è che per mettere a posto un po il, il bancone eh, abbiamo tolto e stiamo lavorando la moquette che è rossa che voi avete visto che c'è anche eh, praticamente sul, su, sui video che, che sono ancora postati e stiamo decidendo se mettere praticamente del legno, questo impiallicciato eh, quindi questi fogli di impiallicciato tutto dove c'era la moquette oppure mettere nuovamente della moquette ma questa volta grigia e sì, perché ogni tanto poi bisogna anche un po' cambiare eh, sinceramente che dire, quindi in attesa di fare questi lavori e eh, mi sa che questo weekend ci prenderanno tutto il weekend tra pulire e, e lavorare volevo invece portarvi di là dove forse qualche volta mi ho anche detto che nella stanza dell'accoglienza la segreteria come si chiama eh, abbiamo appeso dei vinili o meglio eh, delle copertine di vinili che secondo me secondo noi rappresentano la storia e hanno delle storie anche loro particolari per cui visto che Mauro mi diceva che eh, in qualche modo la trasmissione dell'ultima volta sui vinili era un po' come eh, entrare dentro un'enciclopedia no? e quindi eh, scoprire delle storie degli usi e dei costumi, vi faccio vedere intanto i vinili che abbiamo appeso e poi una frase che nel 2014, il 12 aprile, noi avevamo scritto proprio legato alla storia delle copertine dei vinili, ma soprattutto di quelli sguarciti che in rado ormai dal 76 insomma vengono presi e posati ogni volta. Ecco, come vedete queste sono alcune copertine che hanno una storia, sono particolari, beh, sicuramente le più famose e le più conosciute. Ma proprio qui c'è anche un po' la risposta che io posso dare a, a Mauro e che in qualche modo ve la posso anche leggere. Il fascino del vinile va oltre il fruscio lasciato dalla puntina sul solco, Mentre gira sul piatto, il piacere dell'ascolto di un disco si trasferisce al piacere fisico di tenere in mano la copertina, assaporandone l'inconfondibile profumo ed ammirandone la grafica. Disegni, fotografie, immagini, che a volte sono vere opere d'arte a sé stanti. E per quelle copertine, che non sono opere d'arte, ma semplici custodie, magari brutte, un po' rovinate, Rattoppate eh, negli angoli con lo scotch a furia di essere prese e riposte negli scaffali in anni di uso, resta l'idea che in quei 30 cm x 30 possa essere racchiusa la storia di tutti quelli che quel discolo hanno maneggiato. Ogni piega in più è un capitolo che si aggiunge a queste storie e fa delle copertine esposte dei pezzi unici che è bello ammirare, ascoltare con un po' di nostalgia. Il fruscio è lontano di un tempo fatto di sogni in cui qualche volta è bello perdersi, tra una puntina che salta, un suono imperfetto ed un'immagine spianita. 12 aprile 2014. CFC è l'autore di queste bellissime eh, parole. Io penso che queste parole racchiudono un po' tutto quello che è la storia eh, non solo degli speaker radiofonici, ma tutti quelli che amano la musica e che negli anni hanno cercato, si sono tramandati magari dei vinili o ancora oggi vanno all'interno di quelli che sono eh, i mercatini e cercano un album perché ricorda qualcosa di particolare, perché gli manca, eh, perché deve regalarlo, perché anche bello può regalarlo. Quindi niente, era un modo come un altro per farvi vedere quelle che sono le nostre copertine e un po' quello che ogni volta che io passo un disco, eh, così cerco di raggiungere voi con queste parole e con la musica. Quindi continuate a scrivermi, a cercherò di rispondervi e sicuramente la prossima volta che ci ritroveremo in video per passare dei vinili, ognuno di voi magari avrà una sua storia da raccontare legata proprio a una copertina di un disco. Un bacio un abbraccio, il lavoro è ancora lungo mi chiama e c'è ancora tanto, tanto da fare. Ciao!